Tutti gli italiani hanno un rapporto, sia esso travagliato o pieno d'amore, con la Divina Commedia. Magari un rapporto alla lontana, anche solo per sentito dire, in particolare con l'Inferno. Mostre giganti e terribili, un luogo oscuro, tutto da scoprire e un viaggio da fare per uscirne. Sembra proprio una buona base per un'avventura ed è proprio da questi presupposti che parte questo progetto, creare un'avventura che sia compatibile con Dungeons and Dragons quinta edizione in cui i giocatori possano confrontarsi con i terrori dell'inferno dantesco. Salve comunità, io sono Giacomo e questo è un episodio speciale di Manuali da Manuale. Damiano mi ha molto gentilmente concesso di fare questo episodio. Forse... Sta finalmente partendo il piano per il Gran Golpe UCDR volto a spodestare il Gran Capo Gian? Chissà. Ma torniamo a noi. Ho detto speciale perché quello di cui parlerò oggi non è propriamente un manuale, ma un Quick Start. Per chi di voi non lo sapesse, un Quick Start è un libricino utilizzato da molti giochi di ruolo per dare un'idea di che cosa sarà il gioco completo. È fatto per far sapere ai giocatori giusto e necessario per farli interessare e a volte anche per fargli giocare un pezzetto di avventura Il quick start è già disponibile per il pubblico ma se siete pigri e preferite che qualcuno faccia il lavoro al posto vostro ecco quello che sono riuscito ad estrapolare Nel modulo Inferno Dante's Guide to Hell i partecipanti giocheranno nei panni di smarriti cioè persone che hanno smarrito, appunto, la retta via e chissà come si sono trovati alle porte dell'inferno, costretti a percorrere un viaggio che potrebbe essere, sì, un'occasione per meditare sui propri vizi, sui propri peccati e uscirne rinnovati, ma potrebbe anche rivelarsi fatale. Non temete, non saranno soli. Con loro ci sarà una guida. Un personaggio non giocante che potrà guidarli, appunto, dandogli di volta in volta le informazioni necessarie per leggere i luoghi che visiteranno e per proseguire. Sarà per lo più un compagno silente, qualcuno che possa indicare la via, non che la apra per loro. Fin qui però nulla che si discosti necessariamente dal gioco originale, quindi arriviamo alla ciccia. Come detto, il modulo sfrutta le dinamiche del sistema di D&D quinta edizione. Infatti c'è tutto, caratteristiche, abilità, bonus competenza, classe armatura, tiri salvezza, punti vita e bonus vari ed eventuali. Con qualche aggiunta, però, che dà il carattere del modulo e gli permette di distaccarsi dall'essere solamente un'altra avventura di D&D. La più peculiare è sicuramente la dinamica della speranza dell'altezza. Eh sì, perché nel vostro viaggio, più che a punti vita e a slot incantesimi, dovrete stare attenti al vostro punteggio di speranza tutti gli smarriti partiranno infatti con una pool di punti speranza che durante il viaggio andranno via via diminuendo. Il viaggio nell'inferno è pieno di orrori e di ostacoli che potrebbero portarvi a disperare. In fondo non deve essere piacevole trovarsi faccia a faccia con un cane gigante a tre teste che sembra tra l'altro fortemente intenzionato a dilaniarvi con le sue fauci. Già mi immagino una serie di mostri orrendi con azioni speciali che gli permettono di far perdere speranza ai nostri anche solo incrociando il loro sguardo. La cosa migliore però di questa meccanica è che la speranza non è una pool passiva, bensì attiva. Ad esempio potrete usare i vostri punti speranza per rincuorare un compagno ormai sul punto di smarrirsi completamente oppure potreste usarla per sferrare un devastante colpo contro uno dei guardiani infernali fate attenzione però perché se finire i punti vita porterà solo a un temporaneo dissolvimento del vostro corpo e alla perdita di alcuni punti speranza l'esaurimento di questi ultimi risulterà nel completo smarrimento del vostro personaggio che si trasformerà nell'ombra di se stesso e non potrà più proseguire certo avrete un tiro salvezza prima di dissolvervi nel nulla e questo tiro salvezza sarà anche più facile ai primi livelli e poi diventerà piano piano più difficile e comunque resterà più semplice di un tiro salvezza normale ma potrete tirarlo solo per tre volte in tutto il modulo se arriverete a una quarta occasione vi perderete per sempre già vi sento corpi che si dissolvono ma in che senso è presto detto, giunti all'inizio dell'inferno i vostri personaggi si accorgeranno come prima cosa che delle loro discendenze elfiche, gnomiche, naniche orchesche potrebbe non essere rimasto nulla. Questo perché nell'inferno tutti gli smarriti sono identificati e identificabili grazie al peccato predominante nel loro passato. I tratti del vostro personaggio potrebbero essere quindi rimasti simili a quelli precedenti oppure potrebbero essere stati modificati radicalmente. Dipende dal vostro peccato. E vi dirò di più. I peccati non determinano solo l'aspetto, ma anche le abilità del vostro personaggio. Sono chiamati archetipi e sono variazioni speciali delle tradizionali classi della quinta variazioni create cercando di applicare ogni volta la regola dantesca del contrappasso e ispirate dalle pene infernali ogni archetipo possiede poi degli emblemi infernali oggetti particolari che oltre ad identificarli gli conferiscono alcune capacità speciali sempre legate al loro peccato di solito questo perché il primo amor ha concesso ai nostri di vedere cosa sono di svelare la loro anima rendendola concreta inoltre gli ha donato delle armi per sopravvivere al viaggio ma queste armi sono lame a doppio taglio quindi di nuovo fate attenzione prendiamo l'archetipo della serpe cioè l'archetipo associabile alla classe del ladro il cui peccato è abbastanza intuibile la serpe al posto delle mani ha dei grovigli di serpenti in grado di infliggere danni da veleno oppure ipnotizzare gli avversari. Questi serpenti funzionano in tutto e per tutto come armi e possono anche essere potenziati utilizzando la speranza. Ma non è ancora finita. La serpe, volendo, potrà anche trasformarsi in un enorme serpente per un intero minuto. Non male, eh? e queste sono solo alcune delle abilità utilizzabili al quinto livello chissà cosa ci aspetta a livelli più alti ma mettiamo da parte un secondo le meccaniche che pure sono interessanti e proviamo a vedere le implicazioni di queste meccaniche pensate alla bellezza di scrivere un passato per questi personaggi possono essere peccatori incalliti oppure peccatori inconsapevoli di stare errando perché sono lì e perché gli è stato concesso di vedere chi sono Cosa ha in serbo il primo amore per loro? Per non parlare delle implicazioni dell'ambientazione. L'inferno può essere un luogo comune a più ambientazioni. Può ospitare personaggi dalle più disparate provenienze. Immaginate eh, di avere per esempio una serie di amici con personaggi a cui sono molto affezionati e che non possono giocare per motivi disparati. Magari sono in campagne sospese, oppure sono personaggi su cui lavorano da molto e che non hanno ancora avuto l'occasione di tirare fuori perché non hanno mai trovato un'ambientazione corretta. Oppure pensate ancora a dei giocatori che vogliono assolutamente giocare insieme ma non vogliono lanciarsi nella creazione di nuovi personaggi per una nuova storia. Magari vogliono semplicemente riutilizzare delle cose che gli erano piaciuti di vecchi personaggi. Basterà prendere il passato di quei personaggi, sia esso il background, oppure magari la serie di avvenimenti accaduti durante una campagna, scegliere quale sia il peccato predominante in quegli avvenimenti e vedere se i giocatori vogliono giocare quell'archetipo. Se le cose combaciano, è perfetto ma poi immaginate di far incontrare ai vostri giocatori tutti i cattivoni che hanno sconfitto in anni di campagne dannati e imploranti che gli chiedono di finire delle azioni che hanno lasciate incompiute nel mondo terreno potrebbe essere molto interessante no magari questo darebbe il via a un incredibile crossroad di campagne chi può dirlo concludo qui anche se ci sarebbe molto da dire già solo dal quick start però io non voglio fare una trattazione lunghissima, quindi aggiungo soltanto che il progetto è su Kickstarter ed è attivo dal 23 marzo, quindi potete già ora andare a vedere il progetto e se volete supportarlo. Sicuramente ci saranno molte cose oltre a quelle che ho detto qui, tanti stretch goals e tanti manuali succosi. Se siete arrivati fino qua io vi ringrazio per l'attenzione. Se volete lasciate like, eh, commentate sotto, fateci sapere cosa ne pensate di questo manuale se avete intenzione di supportarlo, condividete con gli amici e soprattutto se non siete iscritti iscrivetevi al canale. E se non è bastato questo video per convincervi, ecco altri video che potete guardare. Grazie e arrivederci!